molto felice di essere qui oggi nella sede appunto di rappresentanza delle istituzioni italiane e europee, eh, proprio perché eh, deve essere la, in qualche maniera la, la, la Casa degli Europei, eh, il luogo appunto in cui si, si ha la possibilità di, di discutere, di riflettere e anche di portare avanti dei progetti per un'Europa ancora più eh, unità coesa eh, sociale e dunque la, questa è l'Europa appunto di cui abbiamo bisogno dicevo coesione sociale eh, voglia di, di futuro una vita quotidiana migliore e lo sport sociale per tutti lo sport sociale per tutti può appunto eh, svolgere un ruolo da, da protagonista può avere un grande un, un, un grande ruolo non soltanto per il benessere fisico degli individui, per la prevenzione anche dal punto di vista della salute, ma per la coesione sociale eh, attraverso appunto il rispetto delle regole, il rispetto de, de, dell'altro, eh, la scoperta di nuovi territori e dunque lo sport è un elemento di coesione sociale formidabile, soprattutto Dopo, dopo i due anni di pandemie in cui c'è bisogno di ripartire ritrovare dei, dei legami e dunque oggi siamo qui perché la WISP presenta il, il progetto Sport per Tutti che è sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E, e questo progetto che si realizzerà in 15 regioni italiane e con il coinvolgimento dei, dei 26 comitati territoriali dell'UISP. la WISP appunto lo sapete è eh, proprio radicata su tutto il territorio e lo farà anche insieme a altri soggetti di cittadinanza attiva, università e rappresentanze sociali. Eh, questa presentazione nazionale eh, apre il ciclo di una serie di conferenze, eh, di conferenze stampe regionali e territoriali che si terranno appunto nelle, nelle varie città che sono coinvolte dal, nel progetto. E allora ne approfitto per salutare i, i vari referenti Wisp dei Comitati regionali e territoriali che sono collegati con noi in questo momento. Ehm, mi permetto, e non mi sono presentato, sono Eric Joseph, del, corrispondente in Italia del giornale francese Liberation e è cofondatore di un'associazione che si intitola Europa Now, che ha vocazione in qualche maniera, a portare avanti una forma di patriottismo europeo e mi permetto appunto di salutare, se, ci, se sono in collegamento con noi, eh, il, le, le, le, la WISP di Gorizia, eh, con cui a fine maggio abbiamo organizzato con Europa Now, eh, con la WISP e anche con l'Associazione dello Sport di Nuova Gorizia, la, corsa, la prima corsa per l'Europa, Gorizia-Nova Gorizia, Nova Gorizia eh, e la prima edizione proprio per l'idea di portare l'Europa nei, eh, nei luoghi eh, attraverso lo sport, nei luoghi in cui ci ricorda per quale motivo abbiamo fatto l'Unione Europea. Allora, in, in, in, inoltre siamo qui eh, per presentare il, il, il parere del CES, del Comitato Economico Sociale Europeo, sul valore sociale dello sport, del quale la, la WISP, WISP, insieme al Forum del Terzo Settore, si è fatto promotore. Allora, ringrazio in anticipo tutti i relatori che hanno accettato di, di partecipare, eh, alcuni in presenza, altri saranno in collegamento, eh, in video. Ringraziamo anche i, i colleghi della stampa che ci, ci appunto, hanno fatto lo, lo, piacere e l'onore di, di stare qui con noi oggi. Eh, la scaletta potrà subire alcune variazioni, eh, ovviamente dovuto appunto alle, alle necessità, dei vari relatori ehm, però abbiamo cercato di, di tenere conto dei, della disponibilità e dell esigenza di esigenza di ciascuno da oggi pomeriggio sul sito dalle 16 eh, sul sito nazionale www.wisp.it e sulla pagina facebook della Wisp nazionale sarà disponibile la, la registrazione integrale di, questa, di questo incontro eh, che potrebbe eh, che potete anche riascoltare attraverso il gr rai parlamento che lo trasmetterà sabato prossimo a circa le 15 e che appunto eh, ringraziamo la ringraziamo la il gr rai parlamento allora chiederò eh, passerò subito la parola ai relatori che ringrazio ancora della loro partecipazione ehm e li, li, li chiederei di uh, uh, cercare di mentersi perché ci sono tanti relatori che è che, che ci fa molto piacere, però ovviamente i tempi, eh, essendo quello che sono, li chiederei, anche se sono io stesso troppo lungo, di essere abbastanza brevi e de, de, per gli interventi di 5-7 minuti e vorrei cominciare ringraziando con eh, il padrone di casa che ci ospita in questa eh, casa, casa Europa per così dire, è il direttore della sede dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia ehm, per un saluto e ne approfittiamo anche per ringraziare i dottori Alessandro Lombardo e Daniele Ramaci, che appunto ci hanno aiutato e hanno collaborato con noi e, e ci hanno seguiti con, con grande forza e, e sostegno. Grazie, passo subito la parola al dottor Carlo Corazza che ringrazio ancora. Grazie Giuseppe, un saluto naturalmente al Ministro Orlando, so che ci raggiungerà il presidente Maragosto, saluto Pietro Barbieri, membro italiano del Comitato Economico e Sociale, grazie anche ai parlamentari europei che interverranno, Brando Benifei, che è capo delegazione PD al Parlamento europeo, e Messimiliano Smeriglia. Un grazie particolare a lei, Presidente, perché ha scelto la nostra sede, la sede delle istituzioni europee per presentare questo importante progetto sulla accessibilità e anche sul ruolo che può giocare lo sport nella ripresa, un progetto sul territorio che noi vediamo come particolarmente importante. Come sappiamo ci sono 20 milioni di persone che praticano lo sport in Italia e questo ci dà la dimensione eh, dell'importanza di questo settore da un punto di vista economico e sociale e di quanto quindi sia importante un confronto come quello che abbiamo oggi tra rappresentanti di istituzioni europee, nazionali e operatori del settore anche per massimizzare eh, l'impatto che possono avere le risorse europee non stiamo parlando soltanto dei fondi di Erasmus Plus che era una parte dedicata allo sport ma anche dei fondi di Next Generation, PNRR in Italia e dei fondi del bilancio, del bilancio pluriennale 2021-2027, che come sapete ha anche una dimensione di coesione sociale e territoriale molto importante. Del resto questo ufficio ha già lavorato con voi, ha già organizzato altri confronti con esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e operatori del settore e siamo pronti a continuare a farlo. Eh, il parere del, il parere di, del marzo di quest'anno del Comitato Economico e Sociale è molto importante perché è un invito alle istituzioni europee a aumentare la visibilità e l'impatto e l'incisività delle politiche europee e anche a utilizzare di più e meglio i fondi europei per il settore dello sport. Come sapete il Parlamento europeo eh, in piena crisi Covid ha, ha adottato un'importante risoluzione nel febbraio del 2021. In questa risoluzione noi indicavamo eh, l'importanza del settore del, dello sport per uscire dalla crisi e anche il suo impatto non solo sul PIL e sull'occupazione, ma anche in settori strategici per l'economia come il turismo. Noi sappiamo che il turismo eh, beneficia moltissimo il carattere attrattivo degli eventi sportivi, e turismo vuol dire trasporti, vuol dire industrie culturali creative, vuol dire no gastronomia, cantieristica, navale e via dicendo. Il piano, eh, il piano di lavoro UE per lo sport, eh, lo conoscete, indica l'importanza del valore dello sport, la dimensione socio-economica. E infine vorrei eh ricordare una, un fatto importante: nel, nel bilancio pluriennale 2021-2027 sono stati raddoppiati i fondi di Erasmus, Questo da 14 miliardi a 28 miliardi. Questo vuol dire che ci saranno anche più risorse dirette per lo sport. Quindi grazie ancora per aver scelto questa sede. Il Parlamento europeo non farà mancare il sostegno al vostro settore perché è appunto è un settore chiave per la ripresa post-Covid. Grazie ancora, Presidente ringrazio tanto il dottor Corazza in effetti io penso che i cittadini devono sempre di più venire nella casa Europa in istituzione sono molto veramente pure io molto contento che sia questa conferenza stampa questo incontro si sia si svolge oggi appunto negli uffici della, della rappresentanza del, del Parlamento europeo. E passo subito la parola a Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale della WISP, eh, che appunto ci parlerà anche di, di, questo, di questo ambizioso progetto. Grazie. Grazie, grazie Eric, grazie direttore Corazza. Eh, un caro saluto a tutte e a tutti, un ringraziamento a Pietro eh, Barbieri e un ringraziamento e un saluto particolarmente sentito al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. Mi permetterà anche un grazie, Andrea, per l'amicizia personale e per la vicinanza anche non formale del Ministro Orlando, alla nostra associazione, alla WISP, a tutto il terzo settore, avendo anche mantenuto... In sé proprio anche la delega al terzo settore, in un momento particolare, e tranquillizzo il ministro, non parleremo di riforme legislative, di percorsi di armonizzazione, di tutto quello che abbiamo anche, come dire, ancora sul tavolo in tema di lavoro sportivo. Tante ecco, questioni per cui, di là della battuta, ecco, io colgo l'occasione per ringraziarlo, al di là di ogni formalità, per eh, l'attenzione che il ministro, il ministero, la direzione generale terzo settore sta mettendo ecco, su questo percorso non ancora sappiamo concluso e per eh, ecco sostenere anche l'armonizzazione normativa fra sistema sportivo e, e terzo, terzo settore Erika ha già inquadrato eh, l'appuntamento di, eh, di oggi, per noi è molto importante è molto importante eh, svolgerlo in questa sede Quindi veramente un ringraziamento all'ufficio in Italia del Parlamento europeo, a tutti i relatori parlamentari che si susseguiranno Progetto Sport per Tutti. Il titolo, diciamo, è semplice, ovviamente richiama il nostro, eh, lo sviluppo del nostro acronimo, WISP, ma è un progetto, come diceva Eric, eh, molto, molto ambizioso. Rete di collaborazioni e di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid, che si, diciamo così, integra intreccia molto bene con... Eh, il parere d'iniziativa che lo scorso marzo l'assemblea del CESE ha approvato all'unanimità e che ha visto appunto Pietro Barbieri, eh, relatore, Pietro Barbieri componente del CESE, vicepresidente del gruppo 3, l'area di rappresentanza dedicata al eh, sociale. Eh, lo ha già detto Enrico Giuseppe, è un progetto che si realizzerà in 15 regioni d'Italia, che coinvolgerà 26 comitati territoriali, anche ovviamente faccio un saluto doveroso a tutti i nostri dirigenti che ci stanno anche seguendo in questo momento. Eh, network molto vasto, quindi ovviamente il rapporto con il territorio, col sistema delle università, a partire dal network di Unisport, rappresentanze poi sociali locali, forum del terzo settore, ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, il sistema ANCI, gli enti locali, le aziende sanitarie e ovviamente il sostegno e, e la collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che finanzia questo progetto nell'ambito dell'avviso 2 2020 eh, ex articolo 72 del decreto legislativo 117 2017 conosciuto ormai da tutti come codice del terzo settore. Dicevamo, progetto ambizioso che si inserisce tra le opportunità che come associazione abbiamo voluto da subito cogliere, proprio accettando le nuove sfide degli istituti del codice del terzo settore, le opportunità di finanziamento appunto attraverso i fondi ministeriali previsti per sostenere gli enti del terzo settore. Riteniamo, ecco, una, mh, questo progetto una proposta progettuale innovativa, nel frattempo salutiamo il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ci ha eh, raggiunti. Un progetto che guarda, ecco, diciamo, con anche una nuova consapevolezza all'Europa, alle politiche sociali e sportive eh, dell'Unione, attraverso l'attivazione di una piattaforma di cosviluppo e eh, di azioni che avranno un approccio eh, duale, eh, utile, riteniamo, sia per rispondere alle problematiche evidenti create dalla crisi Covid, sia per rendere lo sport e l'attività fisica un elemento, diciamo, sistemico, ecco, nell'ambito dei processi di sviluppo e coesione, eh, coesione attivati nei territori. E dopo il lungo periodo della pandemia, eh, da cui ancora non siamo usciti del tutto, che ha determinato, lo sappiamo tutti, un grave impatto su tutta la filiera dello sport e dell'associazionismo sportivo di base in particolare, potremmo ovviamente aggiungere le successive crisi che si sono aggiunte, la guerra in Ucraina, le crisi energetiche ambientali, Ecco, riteniamo sia assolutamente necessario un approccio nuovo, strategico per rilanciare e valorizzare il ruolo dello sport e dell'attività fisica, con l'obiettivo di arrivare a rafforzare ecco, strategie di sviluppo economico e sociale, occupazionale, intrecciando legami intersettoriali sempre più ampi, in particolare con la salute pubblica, eh, l'istruzione, eh, la tutela dell'ambiente, riprogrammando, diciamo così, in tal senso, politiche e interventi di welfare. Come rete associativa nazionale WISP, un altro diciamo, riconoscimento giuridico che ci arriva dalla riforma del terzo settore, ecco, crediamo eh, con molta umiltà di portare in dote un patrimonio collettivo di esperienze e competenze maturate ogni giorno sul territorio che partono appunto dallo sport sociale ma che attraversano politiche che si occupano appunto di diritti, di salute, di ambiente, di rigenerazione urbana, di uguaglianza di genere, di educazione, di interculturalità, di inclusione, ancora di beni comuni, di sviluppo economico, di lavoro e siamo appunto convinti che queste esperienze possano, debbano essere sempre più protagoniste di nuovi modelli di innovazione attraverso lo sport e lo sport sociale. C'è tutto il tema poi del contrasto alle disuguaglianze, alla sedentarietà, il cui costo sociale e sanitario, come risultato anche dalla recente indagine WISP-Svimez, sostenuta da Sport e Salute, ha impatti sempre più negativi. Eh, velocemente sul progetto Sport per Tutti, perché poi avremo diciamo, una presentazione che entrerà molto nel merito. Eh, un progetto che si basa sostanzialmente su, su tre obiettivi fondamentali. Rendere le città, i nostri centri urbani, eh, insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento eh, climatico, attraverso l'adozione di un modello che è tesa a valorizzare proprio l'emersione di un'elaborazione di innovazione sociale. E alcune azioni ecco, molto importanti, un'azione nazionale che coinvolgerà tutti i comitati regionali di Living Lab per valorizzare lo sport e l'attività fisica quali strumenti prioritari per supportare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e delle politiche di coesione. E basata appunto sulla valorizzazione della dimensione sociale dello sport sulla dimensione ambientale, sulla dimensione economica dello sport un laboratorio per arrivare alla configurazione di una figura cosiddetta animatore sportivo territoriale che possa collaborare con gli enti locali, con gli enti pubblici con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di eh, esclusione l'istituzione di un cosiddetto voucher sport per tutti, che possa sostenere, grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero, i soggetti più a rischio di esclusione dalle attività eh, sportive, e poi ci teniamo molto a questa innovazione, eh, il filone WISP for Sustainability, eh, sulla mobilità per andare a promuovere ecco, iniziative che aumentino l'impatto dello sport e dell'attività fisica sui processi di sviluppo e di rigenerazione urbana sostenibile e poi un una azione nell'azione sui temi della mobilità eh, andremo a coinvolgere tre impianti sportivi di tre città importanti come Bologna, Roma e Bari per andare a misurare l'impatto e per andare soprattutto a realizzare eh, a redare delle linee di indirizzo per la mobilità sostenibile e delle linee che andranno a ad esaminare, diciamo entrare nel merito del tema della mobilità sostenibile e dolce, casa sport, scuola sport, lavoro sport. Arriveremo ad incentivare gli utenti ad accedere agli impianti, ad arrivare agli impianti selezionati tramite mobilità sostenibile e dolci e andremo a misurare questo attraverso una Piattaforma che andrà a contabilizzare i chilometri percorsi per raggiungere questi impianti attraverso appunto mobilità sostenibili e dolci con anche un riconoscimento eh, eh, economico. E su questo ringrazio anche i tecnici della società Simurg che hanno già fatto i sopralluoghi in questi impianti e sono pronti con noi per partire con questo, eh, con questo progetto. Eh, dicevo, dicevo prima, è eh, un percorso che eh, si va sicuramente ad integrare con il parere d'iniziativa del CESE, eh, abbiamo speso come dire, molte ecco, energie in questo percorso, un ringraziamento ovviamente ancora a Pietro Barbieri e a tutto il Comitato Economico Sociale europeo, sono arrivate delle raccomandazioni importanti per la stessa Unione Europea e per gli Stati europei, membri oggi come dire riparte un nostro percorso di coinvolgimento di tutte le istituzioni per far sì che quelle raccomandazioni del parere possano ecco, trovare eh, messa a terra in tutte le istituzioni nazionali nel rapporto anche con le regioni. Mi fermo qua ovviamente gli spunti sarebbero tanti ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti che ha accettato l'invito e qua con noi oggi ovviamente la stampa che ci aiuterà a promuovere questo progetto ambizioso e eh, ancora un grande, grande ringraziamento al Ministro Orlando e ancora un caro saluto a Giovanni Malagò, Presidente del CONI. Grazie. Grazie Tiziano Pesce, grazie mille per averci appunto illustrato ehm, i progetti, appunto, penso che la parola ambiziosa sia quella giusta. E passo subito la parola al, al Ministro Orlando, che è Ministro appunto, del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ringrazio tanto di questa presenza e che appunto segna una, una volontà e un'attenzione sui progetti di sport per tutti e il, per lo sport sociale. vi passo subito la parola, grazie. Eh, grazie, eh, grazie per questa occasione. Mi piace prima di tutto sottolineare come questo progetto si inserisca, come è stato detto nell'introduzione, all'interno eh, di un disegno che ha come fine quello del raggiungimento degli obiettivi di coesione eh, dell'Agenda 2030 e che è parte integrante della politica di coesione dell'Unione Europea. Eh, Insomma, il, lo sport viene riconosciuto anche dall'Unione Europea come un elemento essenziale eh, per i raggiungimenti di obiettivi di benessere e di sviluppo sociale. Da qui anche il senso della mia presenza qui. Non sono il ministro dello sport, ma è eh, diciamo così, una manifestazione emblematica del fatto che una parte delle politiche sociali passa attraverso lo sport. Il perché è abbastanza intuitivo, eh, soprattutto se lo caliamo nella dimensione urbana, eh, cioè la dimensione in cui scarseggiano gli spazi, ci sono difficoltà di accesso alle strutture, eh, dove i rischi di marginalità sono eh, più alti, eh, perché dove tutto questo avviene si riducono due obiettivi che sono fortemente agevolati dallo sport. Quello delle pari opportunità e quello del principio di eguaglianza sostanziale. Non è un caso che, diciamo, le, le eh, forme di mh, dittatura integralista, eh, di, di, delle teocrazie, coloro che contestano l'eguaglianza tra gli uomini e le donne, introducono spesso come primi provvedimenti la restrizione della possibilità delle donne ad accedere allo sport eh, lo sport è eh, lo è diciamo nella cultura popolare lo è nella dimensione eh, anche eh, della quotidianità un, una chiave di riscatto e questo credo sia il tema che sta al centro di questo progetto, del resto ce ne siamo accorti credo in modo molto forte durante la fase più acuta della pandemia, quella del cosiddetto distanziamento sociale, nella quale abbiamo visto quanto e come pesa eh, sulla, sul benessere fisico e psichico della persona eh, la impossibilità ad accedere eh, allo sport. E mh, credo che proprio questa nuova consapevolezza ci deve mh, far investire di più in termini di attenzione di capitale politico, diciamo ancora prima che di risorse eh, su questa dimensione. L'obiettivo del progetto che viene presentato oggi è quello appunto di rendere eh, accessibile eh, a tutti lo sport anche in momenti di crisi economica e sociale, di non ridurre le opportunità che sono legate allo sport e all'attività fisica, eh, garantendo appunto l'accesso ai servizi e alle strutture. Eh, in questo ambito io vorrei tributare un uh, giusto e dovuto riconoscimento al ruolo dell'UISP ehm, per la sua impostazione storica, diciamo io sono ormai abbastanza vecchio eh, per ricordarmi quando si chiamava ancora eh, eh, Unione Sport Popolare eh, eh, <ride> e la eh, eh, dimensione diciamo che in molte realtà aveva di integrazione diciamo così del, del, del della struttura ufficiale dello sport eh, coprendo quelle aree diciamo nelle quali appunto il tema della competizione era meno forte ed era più importante la dimensione di carattere sociale ora queste queste per fortuna diciamo nel corso del tempo c'è stata una una contaminazione cioè voglio, la presenza del presidente Malagro credo che ne sia anche la conferma Cioè, la dimensione sociale è diventata anche diciamo un tratto caratterizzante diciamo così dello sport istituzionale eh, ma questo è dovuto anche a un grande movimento storico che c'è stato in Italia e da questo punto di vista il ruolo che il WISP ha svolto è di grandissima importanza e lo è ancora, e lo è ancora oggi. Eh, ed è molto importante per un'idea di, di sviluppo sostenibile, di innovazione sociale, ehm, come elemento per supportare ehm, la coesione della, eh, della eh, comunità. Eh, a questo proposito giudico molto importante la definizione eh, dell'iniziativa eh, del CESE, eh, del Comitato Economico Sociale Europeo, la, che eh, in una risoluzione ha chiesto di rendere più incisiva la politica comunitaria in materia di sport includendo tra l'altro il tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici Eurostat per misurare la deprivazione materiale e questo credo sia un salto di qualità molto importante nella valutazione del benessere che non è soltanto diciamo, un dato eh, individuale ma è la conseguenza della del contesto nel quale una persona eh, vive e quindi in un contesto in cui l'accesso allo sport è più o meno eh, garantito. Ehm, credo che dire sport per tutti sia una frase semplice, ma eh, straordinariamente ricca di significato, eh, perché si declina in una società eh, che ha bisogno dello sport per stare bene in uno star bene in cui i termini di salute eh, fisica, ma anche dal punto di vista della salute sociale eh, dei nostri contesti, diventa sempre più importante. Io insisto molto sul tema di che cosa significa un, un lockdown sociale di due anni eh, nelle generazioni più giovani. Quali sono le conseguenze eh, che ancora non vediamo e che forse vedremo nel corso del tempo? E come lo sport può essere una risposta diciamo, a questa a questo vero e proprio trauma esistenziale, insomma, no? eh, Credo che, ci sia, che sia comparabile a quello che hanno vissuto le generazioni che ci hanno preceduti eh, nella guerra, lo abbiamo detto spesso come parallelo, ma le guerre sono state anche la causa di traumi di carattere psicologico e so, eh, con dimensione sociale che si sono poi protratte nel corso del tempo, qualcosa di analogo probabilmente stiamo vivendo, di cui non abbiamo neanche la piena contezza, e questo io penso sia un elemento su cui eh, sia molto importante riflettere, e oggi proviamo a dare una parziale risposta, credo, a questo eh, termine. Ehm... Credo che sia importante questo progetto per la sua eh, capillarità, eh, che ve, perché coinvolge 15 regioni e 26 eh, città. Eh, e, e quindi, diciamo, non, è, eh, non possiamo parlare di un progetto pilota, eh, neanche diciamo, di una sperimentazione, è un progetto che ha un'ambizione diciamo, strutturale. Noi abbiamo, lo abbiamo sostenuto per la ricaduta territoriale e per la capacità di costruire sinergie sui territori soprattutto attraverso il metodo del partenariato istituzionale, economico e sociale. Io credo sia fondamentale il coinvolgimento diretto delle persone eh, supportando l'accessibilità all'attività sportiva e valorizzando il ruolo dello sport in rapporto alla salute, all'inclusione sociale, al rispetto per, per l'ambiente e al sostegno all'economia. Da questo punto di vista io credo che dirò due cose prima di concludere che noi guardiamo spesso allo sport diciamo dal punto di vista delle performance che si riescono a mettere in campo della de, de, de, de crescita dei, movi, dei movimenti de, delle federazioni ai risultati che si riescono a ottenere e forse dovremmo anche guardare di più allo sport come luogo dell'innovazione sociale per le formule organizzative che, potre, che, possono, che si realizzano nello sport ma che possono essere utilizzati anche in contesti diversi dallo sport e questo credo sia un elemento di riflessione che come dire quanto il volantoreato, l'associazionismo nel suo insieme ha risentito di formule di modalità organizzative che sono state introdotte inizialmente nello sport e questo è un tema eh, credo di grande portata nel momento in cui abbiamo bisogno di una, di eh, produrre ulteriori elementi di innovazione eh, nella dimensione sociale. Io non mi sottraggo alla, al tema che poneva pesce, non ero terrorizzato dalle domande che riguardavano il terzo settore, nel senso, nel senso che eh, nelle se prossime settimane concluderemo la modifica della parte fiscale eh, della riforma eh, attraverso un emendamento che è stato costruito con un... chi mi ha scritto la nota ha detto proficuo, io vorrei aggiungere anche molto faticoso il rapporto col terzo settore. Eh... Per cui voglio ringraziare anche chi ha dato una mano, tra cui WISP, WISP, ad arrivare a un punto di equilibrio, perché quando parliamo di terzo settore parliamo di realtà tra loro poi molto diverse, con, con esigenze anche molto diverse. Eh, si tratta di un passaggio propedeutico. Nel de, Nell'ultimo decreto che è stato parato dal Consiglio dei Ministri c'è l'aggancio per la presentazione dell'emendamento. Em, dell una volta convertito il decreto, noi... Eh, provvederemo alla notifica all'Unione Europea, quindi sostanzialmente diciamo il pezzo più importante di ciò che mancava per concludere la riforma si realizzerà nell'arco dei prossimi due mesi, eh, resterà poi ancora la parte che riguarda i controlli come ultimo decreto di attuazione della riforma nel suo insieme, io credo che si possa dire che entro quest'anno davvero possiamo dire di avere chiuso tutto eh, il percorso di attuazione della riforma del terzo settore. È stato un lavoro molto complicato, del quale voglio ringraziare anche il direttore Lombardi, che ha fatto un lavoro di grande importanza e, e, e molto uh, complicato. Inoltre verranno approvate a breve dal Consiglio dei Ministri le modifiche rispetto al lavoro sportivo e subito dopo partirà un lavoro congiunto con il Dipartimento per lo Sport in modo da uh, rendere questo quadro normativo con la riforma uh, del terzo settore so bene che gli enti del terzo settore sicuramente gli enti di promozione sportiva hanno alle spalle due anni molto difficili ed una ripartenza che incrocia tra l'altro l'entrata in vigore di una riforma che, comporta, che ha comportato anche un aggravio di carattere burocratico questo però io credo non debba far marrire lo spirito costruttivo e ne sono certo di cui siete portatori e nella consapevolezza del fatto che questo sarà un passaggio che consentirà il passaggio, come, scusate il bisticcio, il passaggio all'età, alla maggiore età, diciamo, del, del terzo settore, perché noi avremo, diciamo così, una strutturazione che finalmente eh, consentirà di avere una robustezza eh, a, a, questo, eh, a questo ambito, anche alla sua declinazione sportiva. Um, Consentitevi un'ultima notazione e concludo veramente. Pensavo al passaggio, siccome diciamo così, vagamente la storia del WISP incrocia anche la, la, la storia della tradizione politica dalla quale provengo. E non fosse altro perché mio padre era un istruttore WISP di nuoto, quindi diciamo nell'altro secolo. Ma eh, il, il tema del passaggio del nome. No? Noi eh, C'è stata una stagione nella quale si è pensato che alla fine eh, in fondo i cittadini fossero uguali, le opportunità fossero assicurate a tutti e quindi appunto non serviva più rimarcare la natura popolare, era necessario soprattutto riconoscere l'accesso a tutti. Ora in verità forse dovremmo riconsiderare, ora non propongo all'Ovispe di ricambiare nuovamente nome, sarebbe anche faticoso dal, dal punto di vista, però la, eh, il tema si pone nel senso che in verità c'è un pezzo di società che accede naturalmente allo sport e c'è un pezzo di società invece che non ce la fa. Non ce la fa per condizioni di accesso come quelle che proviamo ad affrontare qui, ma anche per condizioni esistenziali. Eh, il lavoro, come è organizzato il lavoro, che tipo di lavoro fai, eh, in che contesto vivi. Eh. Non è neanche soltanto una questione che pure pesa di reddito, è anche una questione di organizzazione della vita. C'è ecco. eh, un pezzo di, di, di, di, di, di mondo giovanile eh, che quando accede al lavoro, per esempio, deve rinunciare alla dimensione sportiva per le forme che sono offerte. E quindi il tema, diciamo così, di una natura popolare eh, dell'iniziativa che deve portare a far accedere allo sport, secondo me si ripropone, perché sì, ahimè, si, si ripropone il tema della crescita di nuove diseguaglianze di carattere sociale, che dopo la pandemia, eh, o comunque dopo la fase acuta della pandemia, rischiano di acuirsi e rischiano di acuirsi ancora di più nella, eh, con la guerra. Insomma... Quello che penso che proviamo a dire con questo progetto e che io credo dovremmo dire in molte più occasioni è che lo sport non è un lusso che si possono permettere soltanto coloro che hanno realizzato, diciamo così, una, uno, uno standard di benessere eh, e che invece è una condizione essenziale per lo sviluppo psicofisico della persona e per questo motivo deve essere... Eh, aperto e fruibile soprattutto perché si trova in condizioni di maggior disagio e in condizioni di maggior difficoltà ringrazio WISP per, per continuare a battere su questo punto credo che dovremmo farlo tutti quanti insieme so che anche il presidente Malagò è sensibile a questo par particolare tratto e questo uh, progetto prova ad andare in quella direzione grazie, grazie. Grazie mille Ministro Orlando anche per questa considerazione finale e anche questo invito a pensare allo sport non soltanto come il, il luogo della coesione sociale ma anche il luogo dell'innovazione sociale che tra l'altro dovrebbe andare e vanno di pari passo. Ehm, passerei subito la parola a Giovanni Maragò, Presidente del CONI che ringrazio tanto di essere qui anche presente con noi in questa Casa Europa. Grazie Eric, innanzitutto. Avevo sbirciato sul tavolo questo libro che divorerò, passaggi e testimoni con dieci atleti che hanno fatto l'Europa. Molte storie già le conosco, ma sicuramente ci sarà qualche aneddoto che migliorerà la mia cultura sportiva. Mi ha detto Tiziano, che, che ne hai un'altra copia per, per lui, perché questo già me l'ha regalato. Ti sono grato. E, grazie, grazie, Wisp. Grazie, Presidente Pesce. Rivedo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 e poi vanno messi a terra, d'altronde come il Ministro Lando sa molto bene, la legge può essere molto buona se gli aspetti pratici, i decreti attuativi, non corrispondono diciamo, a quello che sono le esigenze, in realtà succede un disastro. E Invece questo è proprio il vostro DNA, mi piace l'idea della mano, per tanti motivi, uh, mi piace l'idea ovviamente di aver convolto, diciamo,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 Grazie al Presidente Alconi, Giovanni Malagò, Soltanto una piccola precisazione. Questo piccolo libro è dovuto, grazie appunto proprio Valerio Piccioni, perché questi dieci atleti che hanno fatto l'Europa eh, incarnava ogni chilometro della corsa di Miguel di, di, di quest'anno proprio perché, e la corsa di Miguel lo ricorda, che eh, lo sport è appunto favorisce il benessere individuo, individuale, è un fattore essenziale di coesione sociale, ma può essere anche un vettore di memoria e di valori. Ehm, grazie ancora a Giovanni Maragò, ehm, passerei subito la parola a Pietro Barberi, che è appunto il membro italiano del Comitato economico e sociale europeo e redattore per il parere sullo sport, e appunto parere io so, prima il ministro parlava un po' del passato dello sportivo popolare, con questo parere cerchiamo anche di andare verso il futuro e di immaginare appunto delle, delle, un altro sguardo in qualche maniera sullo, sullo sport, e, appunto, si parlava prima di, in particolare di includere il tasso di privazione sportiva. Eh, nell'elenco degli indici Eurostat, eh, questo mi sembra anche un elemento importante appunto includere alcuni parametri, eh, parametri in alcuni ambienti sulla cultura, sull'accesso alla cultura e accesso allo sport sarebbe determinante. Passo subito la parola mh, appunto a Pietro Barbieri, grazie. Sì, anzitutto grazie, grazie alla WISP per l'organizzazione di questa giornata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 Dimensione popolare anche dello sport, insomma, però, anch'io no, non chiedo certo nessun cambiamento di nome. Ehm, allora, prima di tutto, che cos'è un parere del CESE? Il CESE, come noto, è eh, il Comitato Economico e Sociale Europeo, è ehm, la rappresentanza di tutta la società civile, imprese, lavoro e terzo settore. Eh, siamo divisi in tre gruppi, io sono vicepresidente del terzo gruppo. Ehm, e rappresento lì il il forum del terzo dottore che purtroppo sì, è un compito improbo che è quello di riuscire a chiudere questa benedetta riforma che eh, mi vide all'epoca portavoce quando fu approvata in Parlamento, non credevamo ci volesse tutto questo tempo Anzi, eh, anzi Orlando sta facendo uno sforzo importante per portarla a conclusione e speriamo davvero che sia una volta buona perché abbiamo assistito a